Però sono molto contento, è già la seconda edizione che, che stiamo proponendo quindi, di questo corso. Ne faremo appunto, come diceva anche Claudia, una, una terza edizione, siamo già orientati verso queste cose e addirittura poi anche ulteriori ai no? eventi formativi che stiamo portando avanti eh, come eh, scuola dello sport. No, noi siamo un po' su quanta la regione, adesso tra l'altro eh, Laura, vieni qui Laura, vuoi no, stare no. bene? Allora, Laura insieme a Valeria, che diceva che il Presidente Claudia sono un po' i vostri, io sempre anche i custodi sul territorio, no? quindi quasi tutti i presenti arrivano dalla provincia no? di Milano. Ecco, Laura è la vostra referente per quanto riguarda gli aspetti diciamo tecnici, quindi è il coordinatore tecnico del mm -hmm. CONI Provinciale, mentre Valeria è la parte diciamo, operativa della, della segreteria del CONI. Del poi c'è un'altra persona che è un fiduciario artistica sportiva, che è l'architetto eh, Maianti che opera sul territorio appunto, provinciale. Io farei anche un applauso a loro, magari prima perché, se, se lo meto, perché veramente lavorano tanto e se poi è possibile organizzare questi momenti eh, formativi eh, perché ci sono delle persone che dietro le quinte, magari non lavorano, però lavorano veramente in maniera, in maniera importante. Quindi, il primo ringraziamento poi eh, va veramente a loro, lo fanno tra l'altro con competenza ma anche con tanta con tanta, tanta passione. Eh, sono contento di questa presenza perché poi ognuno di voi ha una storia particolare, no? dirigenti sportivi nelle vostre associazioni, non è sempre facile no? Magari trovare anche del tempo per andare ad approfondire no? delle, delle conoscenze, per mettersi un pochettino anche in gioco, avere unità di dire comunque c'è qualcosa da imparare. No? Qui siete qui presenti alla sera Magari dopo una giornata lavorativa, di studio, a casa, in famiglia, fuori, insomma che, che è impegnativa perché voi credete veramente a quello che fate, tra l'altro non era vicino, magari anche qualcuno non ha mangiato, qualcuno ha fatto in fretta a mangiare, quindi veramente grazie per la vostra presenza.